in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo elegantissimo abito estivo che io ho deciso di chiamare love dream per quanto riguarda invece il filato ho utilizzato il meraviglioso filato della mistrico filati linea miami lux che se ricorderete ho già utilizzato per la maglia gemma questa volta ho optato per il colore 9 che ha queste bellissime sfumature del nero del torto ed è anche del beige per poter realizzare questo vestitino che è una taglia s come vedete la è larga ho utilizzato due Gomitoli, lavorandoli sempre con l'uncinetto del 3,5 in descrizione come sempre vi lascio il link al sito incentando i filati da cui potete acquistare mio stesso filato anche negli altri colori vi dico già che però il colore del sfumato verde e il colore del sfumato col beige eh, sono terminati mentre gli altri colori sono ancora disponibili per una taglia M io vi consiglio se la volete larga come me andi andare a prendere almeno tre gomitoli perché con due soli non ce la fareste a farla così lunga mi verrebbe un po più corta quindi vi consiglio tre gomitoli per una taglia L vanno bene anche in quel caso tre gomitoli perché la taglia M ne dovrà usare veramente poco quindi per una taglia L tre gomitoli sono più che sufficienti la lavorazione mi avvicino così la potete vedere meglio l'avete riconosciuta è la lavorazione classica a pigne a cui io però sono andata a fare delle strisce di magliate per separare diverse pigne in modo tale da andare a allargare il vestito e farlo venire con questo effetto pieghettato sotto quindi va benissimo per qualsiasi taglia l'unica cosa che vi consiglio a parte se volete fare ulteriori aumenti per poter fare la gonna ancora più voluminosa e in quel caso mi raccomando andate a comprare un gomitolo in più anche se siete una taglia s è quella delle spalline io ho fatto delle spalline molto esili per tenere sul vestito perché essendo molto piatta non ho bisogno di avere delle spalline larghe per le taglie più grandi vi consiglio oltre a realizzare le spalline anche di fare una striscia di catenelle e farla passare prim um, nel primo giro in alto in modo tale da fare un fiocco e fare in modo che il vestito resti ancora maggiormente qui uh, ben fermo ma potete anche decidere di fare il fiocco dietro o sul davanti come preferite però è un piccolo consiglio che vi do proprio perché le spalline essendo così sottili perché ha molto seno va a finire che comunque sente che il vestito cede quindi mi raccomando in quel caso andate a fare anche queste specie di fili uh, di catenelle per poter reggere ulteriormente l'abitino su che comunque sopra è una sorta di tubino e poi sotto uh, va a comunque ad allargarsi. È una lavorazione molto semplice, sono semplici, eh, sono cinque giri che vanno sempre ripetuti. A cui, alla fine, nell'ultimo motivo che andate a fare sotto alla gonna, faremo un ulteriore giro per terminare la lavorazione. Detto ciò, spero che anche questo abito che è veramente molto carino, molto leggero, molto attuale vi piaccia, attuale, moderno, eh, vi piaccia e se, decide, deside, se decidete di realizzarlo, mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook concentrando potenza o sul gruppo Facebook la libertà di incentrare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come mezzo che come con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il vestito io ho utilizzato il filato della mistrico filati linea miami lux che vi ricordo sono delle cake da giro per farvi vedere 150 grammi sono circa 560 metri allora io vi farò vedere un piccolo campione perché mi sono accorta che andando a fare la lavorazione andavo poi a capitare con il nero e quindi non avreste visto bene il punto pertanto io vi dico che per poter realizzare eh, il vestito ho montato 156 catenelle lavorando con un 103,5 la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 11 e mi raccomando per prendere le misure questa volta dovete delle eh, misure del seno o diciamo un po più stretto tipo se avete il seno di eh, 90 cm, andate a montare delle catenelle fino ad arrivare a circa 80 81 cm perché la catenella qui va sopra il seno quindi deve essere più stretta poi la lavorazione andrà ad allargarsi e non è un problema quindi ripeto io adesso vi farò avere un piccolo campione proprio perché lavorando intorno si vedeva poi il nero e non era facile distinguere la lavorazione quindi togliamo questo e io nella mia lavorazione piccola ho montato 44 catenelle quindi come vi ho detto un multiplo di 11 catenelle detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro ah scusate ho detto male ho montato 154 catenelle nel vestito vero e proprio non 156 è un multiplo di 11 quindi perdonatemi quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 2 3 catenelle che sono sta prima maglia alta Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta 2 catenelle 1-2. Salto 4 catenelle di base 1-2-3-4. Entro nella quinta e vado a realizzare 2 maglie alte, quindi una e rientro due catenella di separazione. Prendo il filo, rientro altre due maglie alte una. E 2 2 catenelle 1 2 salto 4 catenelle ricomincio da capo quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta 2 catenelle 1 2 salto 4 catenelle entro nella quinta e di nuovo da realizzare 2 maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 2 2 catenelle 1 2 salto 4 catenelle ricomincio da capo quindi entro nella quinta e di nuovo da fare una maglia alta una maglia alta nella catenella successiva 2 catenelle 1 2 salto 4 catenelle di base entro nella quinta e vado a fare due maglie alte una 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte una 2 2 catenelle 1 2 salto 4 catenelle di base e andiamo a fare un più alto insieme quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta una maglia alta nella catenella successiva 2 catenelle 1 2 salto 4 catenelle entro nella quinta e vado a fare due maglie alte 1 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 2 2 catenelle 1 2 e vado a terminare il primo giro facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella quindi questo è quello che facciamo per tutto il primo giro adesso vi faccio vedere cosa fare per il secondo secondo giro vado a mettere 3 catenelle che sono la prima maglia alta vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta Catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a larezzare sette maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenella di separazione e ricomincio da capo quindi vado nella, dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva catenella di separazione vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare 7 maglie alte una due 3 4 5 6-7 catenella di separazione e di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione entriamo nell'archetto del ventaglio e andiamo a fare 7 maglie alte, una, due, tre. 4 5 6 e 7 catenella di separazione vado a farlo l'ultima volta insieme una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva catenella di separazione 7 maglie alte nell'archetto di una catenella quindi una due 3 4 5 6 7 catenella di separazione e andiamo a chiudere il giro facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella quindi questo è il nostro secondo giro terzo giro andiamo scusate, mi tiro un po il filato andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta nella maglia alta successiva. Prendo il filo, vado alla prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, maglia alta successiva, vado a fare una maglia alta. Catenella di successi catenella di separazione, entro nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, maglia alta successiva, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado una maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado una maglia alta successiva, e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Prendiamo il filo e andiamo nelle maglie sopra le maglie alte del ventaglio e andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta. Catenella di separazione, maglia alta sopra la seconda maglia alta. Catenella di separazione, maglia alta sopra la terza maglia alta. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione maglia alta sopra la penultima maglia alta. Catenella di separazione maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Prendiamo il filo e ricominciamo da capo. Dobbiamo fare questo per tutto il terzo giro sto terminando il mio terzo giro dopo aver fatto l'ultima maglia alta entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima quarto giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 catenelle 1 2 salto il primo archetto di una catenella entro nel secondo che mi separa la seconda dalla terza maglia alta e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa quindi ho fatto un totale di 3 archetti di 3 catenelle 2 catenelle 1 2 salto l'ultimo archetto e ricomincio da capo quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta vado la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta 2 catenelle 1 2 salto il primo archetto di una catenella entro nel secondo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successiva maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 2 catenelle 1 2 ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta 2 catenelle 1 2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 Quindi facciamo un'ultima volta insieme salto le due salto l'ultimo archetto vado dove ho le due maglie alte realizzo due maglie alte una e due 2 catenelle 1 e 2 salto il primo archetto di una catenella entro nel secondo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle una due tre vado nell'archetto successivo realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 2 catenelle 1 2 termino il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella ho terminato così anche il quarto giro quinto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado nel primo archetto di 3 catenelle quindi salto quello da 2 e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 2 catenelle 1 2 e ricomincio da capo quindi salto dove ho le due l'archetto di 2 catenelle vado direttamente dove ho le maglie alte realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta 1 2 2 catenelle 1 e 2 vado nel primo archetto di 3 catenelle realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa quindi 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta una maglia alta nell'archetto nella maglia alta successiva 3 maglie 3 catenelle 1 2 3 vado nel primo archetto di 3 catenelle realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi in ultima volta insieme. Vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta. Maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho l'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa questo è quello che facciamo per tutto il quinto giro Termino il quinto giro andando a fare 3 catenelle ed entrando nella terza catenella che colleva la nostra prima maglia alta facendo una maglia bassissima adesso dobbiamo andare a fare il nostro ultimo giro sesto e ultimo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre una maglia alta sopra la maglia alta successiva 4 catenelle una due tre quattro vado nel primo archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle successiva e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una maglia alta nell'archetto, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle. 3 catenelle 1 2 3 una maglia bassa nell'archetto successivo 4 catenelle 1 2 3 e 4 e si ricomincia da capo quindi maglia alta sopra maglia alta maglia alta sopra la maglia alta successiva 4 catenelle 1 2 3 e 4 una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle 3 catenelle 1 2 3 maglia bassa nell'archetto successivo 4 catenelle 1 2 3 e 4 e rifacciamo un per un'ultima volta una maglia alta sopra la maglia alta Una maglia alta sopra la maglia alta successiva 4 catenelle 1 2 3 e 4 una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle 3 catenelle 1 2 3 maglia bassa nell'archetto successivo 4 catenelle 1 2 3 e 4 e si ricomincia da capo questo è quello che si va a fare per tutto il sesto giro si termina il sesto giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima quindi questo è quello che vi ritrovate dopo i sei giri e adesso si ricomincia dal primo quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 2, prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di 3 catenelle, andiamo a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientriamo altre due maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle 1 e 2 e si ricomincia da capo ultimati insieme una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda 2 catenelle 1 e 2 andiamo nell'archetto di 3 catenelle realizziamo due maglie alte una e 2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 E si ricomincia da capo quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere 6 più 1 e dopo io adesso continuerò nel vestito naturalmente vedrete che ho continuato la lavorazione vi farò vedere come si va ad allargare la lavorazione quindi andremo a vi farò vedere come si passa ad avere due destrisce eh, da 2 catenelle e da 2 maglie alte a 4 e così via a seconda di quanto poi dovete andare ad allargare la vostra lavorazione ho ripetuto il mio motivo per 5 volte: 1, 2, 3, 4 e 5. E posso andare a fare il mio primo aumento. Per fare l'aumento, vi faccio vedere è semplicissimo. Perché passeremo da 2 maglie alte a 4, in questa maniera: andiamo a fare 3 catenelle sulla nostra prima maglia alta, rientriamo dentro la prima maglia alta e andiamo a fare un'altra maglia alta. Andiamo nella maglia alta, successiva, e di nuovo facciamo due maglie alte una e due. E poi andiamo a lavorare normalmente il nostro primo giro, quindi due catenelle, prendo il filo, vado nell'archetto di tre e vado a fare due maglie alte, quindi una, due. Catenella di separazione e rientro altre due maglie alte, quindi una, due. Due catenelle, una e due e di nuovo due maglie alte sopra la prima maglia alta. Una 2. 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta una e due e continuiamo così nei giri successivi naturalmente andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi abbiamo fatto il nostro aumento farò almeno penso altri due motivi o anche tre motivi e poi andrò a fare un ulteriore aumento e anche in quel caso vi mostrerò come fare dopo aver ripetuto il motivo tre volte ho fatto un ulteriore aumento e questa volta sono andata a fare come aumento 2 maglie alte sopra la prima maglia una maglia alta sopra le successive due maglie alte due maglie alte sopra l'ultima maglia alta in modo tale da passare da 4 maglie a 6 maglie per chi deve fare degli ulteriori aumenti va sempre a fare due maglie alte sopra la prima maglia alta e due maglie alte sopra l'ultima maglia alta in modo da continuare ad allargare la lavorazione io mi sono fermata comunque a 6 um, maglie alte e ho continuato così per il resto di tutta la lunghezza e ho ripetuto il motivo per altre 6 volte adesso devo andare a fare l'ultimo giro ossia ho fatto l'ultimo giro dei motivi che abbiamo sempre ripetuto ma non devo più continuare quindi devo chiudere la mia lavorazione e andremo a fare in questa maniera diciamo che questa è una sorta di bordino ma è per terminare come vedete la lavorazione del mio ultimo motivo perché poi appunto non, non continuerò la lavorazione e vado a lavorare in questa maniera vado a fare sempre 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi 2 3 4 5 e 6 vado a fare 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 entro nell'archetto di 3 catenelle rizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e ricomincio da capo vedete così terminiamo la nostra pigna e questo sarà il nostro ultimo definitivo giro poi se naturalmente se voi volete fare un bordino potreste andare a fare delle maglie basse sopra ogni maglia alta e delle maglie basse qui dove abbiamo l'archetto ma io preferisco lasciarlo così com'è quindi facendo solo quest'ultimo giro che mi permette di terminare la mia pigna quindi ripeto, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale nel mio caso di 6 maglie alte. E poi di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 5 catenelle e ricomincio da capo. Quindi vado a fare questo per tutto il mio ultimo giro. Una volta terminata il nostro vestito, andiamo a fare delle spalline. Io farò delle spelline molto strette e um, ho diviso, ho messo i marcatori in questa maniera: sono andata a contare le mie pigne. Ne ho un totale di 14, quindi ne ho messe uh, 7 dietro e 7 avanti, e sono andata a mettere il marcatore avanti, dove ho l'ultima striscia di maglie alte. Prima dell'ultima pigna, quindi sia da quest'altra parte da quest'altra parte, vedete qui ho l'ultima pigna e ho messo il marcatore dove ho la striscia di maglie alte, stessa cosa qui ho la pigna, nella striscia prima sono andata a mettere il marcatore, stessa cosa ho fatto dietro dove avevo l'ultima striscia di pigne, in quella precedente sono andata a mettere il mio marcatore nella striscia di due maglie alte, anche qui dove avevo l'ultima striscia di um, pigne sono andata a mettere il marcatore dove ho le strisce di maglie alte e adesso andiamo a fare le bretelle che saranno un semplice strisce di due maglie alte perché noi qui abbiamo iniziato con due maglie alte quindi diciamo che è una sorta di prolungamento e lavorerò partendo dall'alto e da, da, dal, dal davanti e lavorerò fino ad andare dietro per capire la misurazione io mi baserò sul tipo la lunghezza ah, delle spalline del reggiseno in modo tale da capire quanti centimetri devo andare a lavorare quindi mi raccomando anche voi fate la stessa cosa vedete più o meno quanto è la lunghezza del centimetri per centimetri della spallina del reggiseno ne togliete almeno 3 o 4 perché così dietro il vestito non vi scende troppo per farvi un esempio se avete le spalline lunghe 25 arrivate a 22 se invece o anche a 21 se invece non avete lunga 20 arrivate anche a 17 cm in modo tale che dietro non vi scenda troppo il vestito comunque naturalmente una volta che avete fermato dietro potete sempre misurarlo e se vedete che la spallina è troppo larga togliete qualche giro e rifermate il vostro um, la vostra striscia quindi andiamo a fare la striscia molto semplicemente tolgo il marcatore mi aggancio dove ho qui la maglia alta e vado a fare catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre entro nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta quindi giro subito la lavorazione e vado a fare 3 catenelle una due tre vado nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta Mi giro di nuovo e vado a fare 3 catenelle: 2 3. Mi giro con la lavorazione, vado nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Quindi vedete delle spalline veramente molto semplici. Continuo così per tutta la lunghezza, e io vi dirò naturalmente, quante volte ho ripetuto il giro. Ho terminato le spalline, ho fatto 24 giri e sono andata poi a bloccarle dietro, quindi possiamo dire che il mio vestito è terminato.